70.000 nuovi alberi sul territorio metropolitano. 5. I progetti di città metropolitana approvati dal Ministero dell'Ambiente e finanziati sul bando Forestazione. 1. Avigliana, Collegno, Volpiano. 2. Moncaglieri, None, Orbassano, Piosasco, Rivalta di Torino. 3. Aree protette del Po Piemontese, Aree protette dei Parchi Reali. 4. Settimo Torinese, Venaria Reale, Mappano. 5. Torino, Chieri e Area Smart Riforestazione e manutenzione per i primi sette anni